Come si è sviluppata la medicina farmaceutica? Nel XIX secolo la popolazione conosceva due approcci alle malattie. I pazienti potevano scegliere di visitare gli allopatici, i cosiddetti medici, oppure i guaritori naturali, chiamati empirici. Gli allopatici credevano che un medico dovesse espellere aggressivamente una malattia dall'organismo, per esempio somministrando enormi dosi di minerali tossici come il mercurio e il piombo. Contrariamente agli allopatici, gli empirici credevano che l'autoguarigione potesse essere raggiunta stimolando le difese dell'organismo stesso. Usavano prodotti di origine vegetale. I due gruppi hanno avuto un acceso dibattito filosofico. L'equilibrio tra gli avversari medici è stato mantenuto fino al cambio del secolo. All'inizio del XX secolo apparvero nuovi metodi di cura che sembravano molto redditizi e la medicina si trasformò in un'industria. Le fortune dei più ricchi industriali e banchieri statunitensi, per esempio Carnegie, JP Morgan e Rockefeller, hanno finanziato la chirurgia, le radiazioni e i medicamenti farmaceutici. Il passo successivo è stato quello di affidare l'istruzione medica all'industria medica. In particolare Rockefeller e Carnegie hanno offerto enormi somme di denaro alle università che volevano collaborare con loro. In cambio, le persone dei donatori hanno trovato la loro strada nei consigli di amministrazione delle università. E questo ha indirizzato il tutto verso i medicamenti farmaceutici. Tutte le principali istituzioni educative degli Stati Uniti sono state conquistate in questo modo dagli interessi farmaceutici. La classe medica ha modificato i regolamenti di formazione, i requisiti di licenza e le regole per escludere le cosiddette empiriche. Ben presto, solo i medici accreditati furono autorizzati a praticare legalmente e furono lanciate campagne per denigrare i medici empirici come ciarlatani. Così è stato istituito il sistema sanitario della medicina tradizionale e tutti i metodi di guarigione medica naturale sono stati combattuti con veemenza.